Avvocato Vitale, il rientro della Salma, la raccolta fondi, che cosa prevediamo? Dunque abbiamo fatto questa raccolta fondi che è andata direi molto bene, nel senso che c'è stata un'ottima risposta, un po' la risposta che insomma, è venuta fuori anche oggi, no? di, di, di dolore ma di determinazione. Ehm... Abbiamo assolutamente coperto la cifra, eh, riusciremo a fare, la famiglia potrà fare anche una cerimonia, insomma una, un ricordo eh, anche abbastanza significativo in Guinea, fortunatamente. Eh, il 26 Mamadou eh, Moussa sarà in, in Guinea, arriverà in Guinea e i suoi potranno finalmente riabbracciare almeno il suo corpo. E, sicuramente adesso dovremo ragionare con loro perché la raccolta diceva è andata molto bene, sicuramente oltre le aspettative, quindi se, insomma, immagino che faremo dei progetti, qualcosa con, con quello che non, non è stato utilizzato per riportarlo a casa. Grazie avvocato. Grazie.